Allora ragazzi bentornati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e insieme a me ci sono i miei carissimi amici Nicole Ciao Nicole e c'è Andrea di là che si sta preparando, ora vi spiego Partiamo dal principio, tre settimane fa sono arrivato qua con la mia famiglia e come al solito la famiglia Balocchi si è accolti a braccia aperte per farci fare eh, tappa qui E, e con l'occasione insomma ci vediamo un pochettino e condividiamo dei momenti eh, speciali Siccome Andrea, siccome Andrea ha uno spirito di competizione che è talmente alto che ha pensato bene, sentite gli scratch qua, che ha pensato bene di lanciarmi una sfida e diceva, vabbè, quando torni tra tre settimane e passi da qua ti lancio una sfida al cartrodromo di Parma. E io dicevo, va bene Andrea, sei rimasto sulla sfida del 2015 dove abbiamo pareggiato, abbiamo fatto 2 a 2, nessun problema. E Andrea che vuole fare le cose come si deve, <ride> ragazzi vuole assolutamente che la sfida sia uguale allora io faccio 1,82 m per circa 103 kg e mezzo vestito come sono attualmente d'accordo adesso vi faccio vedere 103,6 confermato <ride> 103,6 adesso <ride> Andrea ciao Andrea pesata di Andrea <ride> attenzione, andiamo vai sali. Guarda, guarda, guarda. non ha niente eh. non ha no? ha un po' la gobba però eh. va bene, non sono le scarpe gli abboniamo mezzo chilo, dai eh. non mezzo chilo, ci siamo eh, eh, eh. attenzione, vai Tantà, guardate che ha preso ragazzi oh. Ha preso, ha preso la cosa per i pesi ragazzi ci sono pure i pesi qua si è messi a pesare grandissimo Andrea quindi la sfida per questa sera le 21 quindi il formato al cartorotono sarà intanto cerchiamo di battere il 35 giusto? Sì. per avere i carte più potenti secondo me facciamo brutte vigore eh? mm -hmm. secondo me però se ci riusciamo bene quindi ci saranno 5 minuti di pratiche. 10 di, di qualifiche e 25 giri. giri e ci sarà anche suo fratello, eh, suo figlio, figlio, che sembra tuo fratello. <ride> e normalmente Isabella, la mia, la mia cara compagna, dovrebbe. l'ho ah so, presentata Nicole, dovrebbe filmare e ovviamente Nicole che gareggerà e secondo me ci da paga. A dopo, ciao! Infatti, ti da forza partenza! una spiegazione subito partenza a bomba di andrea e di simone sulla destra prova l'attacco io rimango un po' eh, diciamo interdetto alla prima curva quindi devo assolutamente recuperare perché di davanti stanno scappando bene ragazzi la lotta tra il andrea e il suo figlio simone mi sta avvantaggiando sto recuperando vediamo che succede bisogna assolutamente attaccare mia che sorpasso muscoloso di Simone che passa sulla destra in un punto veramente difficile da passare, ricordiamo che qui è complicato andare a superare pochi punti, qui si può sfruttare appunto l'occasione di poter passare, stesso peso, stesse prestazioni di kart, sarà difficile andare a prendere Andrea, vediamo! Ci sono ancora parecchi giri da fare. Dai, vediamo cosa riusciamo a fare se possiamo andare a riprendere Andrea. Sono uscito a bomba in quest'ultima curva. È il momento di attaccare. Allora ragazzi, ovviamente il segno col dito era ovviamente per... Eh, scherzoso nei confronti di Andrea eh, sorpasso è riuscito anche se c'è stato un contatto devo dire la verità eh, però eh, molto muscoloso ma vedrete la risposta di Andrea tra Andrea gioca la carta Nicole che riesce a bloccarmi e a rallentarmi e quindi Andrea riesce a recuperare. Ovviamente, ragazzi, Nicole fa parte del gioco, è in pista e quindi bisogna tenerla in considerazione, può eh, giovare a un pilota piuttosto che un altro, quindi in modo sportivo bisogna accettare anche quando si perde tempo. In questo caso qua eh, ho perso tempo io e ha agevolato Andrea. Vediamo che succede. centrale del circuito è veramente velocissimo infatti guadagna tantissimo mi dà dei colpetti dietro mi mette la pressione psicologica ma non dobbiamo mollare nulla perché alla fine del circuito e all'inizio siamo leggermente più veloci e guadagniamo qualcosa quindi bisogna resistere comunque Andrea veramente bravo <trile> abbastanza bene Andrea riesco a tenerlo a distanza che se lui gestisce molto bene eh, diciamo alcune curve in cui riesce a veramente a recuperare tanto bisogna rimanere calmi e cercare di mantenere questa distanza per cercare di portare a casa la seconda posizione ma la gara è ancora lunga ragazzi eh? che è successo, allora incontriamo di nuovo Nicole che mi rallenta, difficoltà per passarla e siccome l'avevo toccata più volte per una questione di sportività non volevo comunque andare a tamponarla pur essendo in gara viva e insomma con Andrea, lui non capisce pensa che mi sto fermando per riposarmi non è assolutamente così Ero nel vivo della gara ma non volevo tamponare Soprattutto in uscita di Nicole Quindi si arrabbia un pochettino Dai passa ti stai riposando Perché poi ci siamo sentiti nel dopogara E eh, sportivamente poi pur essendo passato Mi rilascia passare Comunque sfida ancora apertissima E soltanto diciamo un piccolo intoppo nella gara Nulla di che si va avanti Allora Andrea che sfrutta quindi ancora una volta la carta Nicole Perché c'è stato quel inghippo prima Riesce a raggiungermi nel punto, nel punto in cui è veramente veloce Riesce a fare un gran sorpasso di forza muscoloso Bravo Andrea sei riuscito a passare in un punto in cui eri stato superato da Simone Tuo figlio Bravissimo adesso sarà veramente tosta ragazzi Perché passare è complicatissimo e Andrea va veramente fortissimo il fattore C è importante anche nelle gare qui Andrea ne ha avuto veramente parecchio perché ero uscito veramente fortissimo dall'ultima gara ero già pronto ad attaccarlo ma in realtà l'ho colpito e gli ho dato una spinta il che rimanda ad un possibile prossimo sorpasso vediamo che cosa succede ragazzi è veramente dura perché anche fisicamente tutti e due iniziamo a sentire insomma la stanchezza e ancora la gara non è finita È davvero la serata di Andrea, ancora un colpo di fortuna perché il carto suo si ferma, non riesco ad evitarlo, gli do un altro colpo che gli dà la possibilità di ripartire. Ragazzi tra il Joker Nicole e i colpi dietro Andrea, insomma, sta avendo parecchia fortuna, ovviamente mai in discussione la sua bravura perché veramente va fortissimo, guardate come prende soprattutto la prima curva, acceleratore sempre a bomba e colpi di freno ragazzi, differenza mia, invece io alzo proprio il piede, quindi tecnica veramente geniale per Andrea che riesce a sfruttare bene uh, le, il, il proprio cart. Vediamo che Andrea, però la carta Nicole non tre volte dai. <ride> Vabbè ragazzi fa sempre parte del gioco Intanto sta scappando Andrea Complicatissimo andare a recuperarlo Veramente le braccia cominciano veramente a far male E eh, questa mancanza di, ovviamente di allenamento eh, Andrea sta facendo una gara veramente impeccabile Bene ragazzi ho, vi ho risparmiato 4-5 giri in cui ho dovuto veramente sudare per recuperare Andrea che stava andando veramente eh, troppo forte e, e quindi stavo perdendo terreno e eh, per una volta eh, la carta Niki gli gioca a suo sfavore, vediamo come po possono cambiare le cose. <susurra> Ecco il primo tentativo di sorpassa all'interno con Itichi in mezzo, Andrea si difende veramente molto molto bene, poi ha il favore della traiettoria all'interno, ma è questo è solo un inizio della parte finale in cui ci saranno veramente delle scintille tra me ed Andrea. tanto tanto vicino ho capito come cambiare il modo di fare l'ultima curva e uscire veramente forte sono due giri che sono attaccatissimo ad andrea soprattutto nel pezzo centrale in cui lui andava fortissimo se esco bene posso andare a superarlo vediamo come si difenderà il nostro caro andrea <SILENCIO> mamma mia come chiude, sono due giri che si mette proprio in centro, non lascia proprio spazio solo all'esterno lì è completamente impossibile, è impossibile far passare lo fa con esperienza ragazzi Andrea, fa bene il suo mestiere da cartista bravo Andrea, complicatissimo da passare manca veramente poco, sento che ormai non ho più braccia alla pressione della gara ma non si bolla Signor Balocchi, rivediamo un po'? Allora, riguardiamo l'azione, vediamo che Andrea va lungo alla staccata, alla praticamente curva a 90 gradi, quindi per difendersi viene a stringere il più possibile, ci urtiamo, ovviamente cerca di farsi spazio al normale, non può andare sulle ruote, però quello che non capisco è perché insisti ad andare sulla destra. Io ovviamente devo controsterzare perché mi stai buttando sulla destra e non potrò andare a chiudere l'altra curva. Quindi Andrea, hai un po' esagerato. Le immagini parlano. Lasciamo valutare ai ragazzi e alle ragazze che ci stanno seguendo. Andrea che a, siamo a Parma, siamo al palacarte di Parma, che sei a casa tua, però ti ho fatto un sorpasso mostruoso, ti ho fatto un controsorpasso perché hai fatto un'uscita bellissima e mi rivieni addosso, no Andrea dai, no, hai usato anche la carta di col, dai, comunque bella difesa, anche se allarghi ancora un po' troppo e non mi lasci lo spazio caro Andrea, però è una lotta spettacolare, mi piace, maschia come si, deve, come si deve, avrei fatto la stessa cosa, dico la verità. Bravissimo Andrea! si sono accese le luci arancioni e quindi di conseguenza la gara è terminata anche se dal conteggio del mio display c'era scritto 24 quindi per me mancava un altro giro peccato perché ero casatissimo, ero veramente vicino ad Andrea sentiva la pressione probabilmente poteva essere l'ultimo giro con l'ultimo sorpasso purtroppo tagliano praticamente la potenza ai kart finisce così però ragazzi devo dire una cosa è veramente stato fantastico le lotte con Andrea, le carte Joker con Nicole. Simone bravissimo è andato veramente fortissimo. Un divertimento pazzesco, una serata veramente che non dimenticherò. Ovviamente Andrea, la sfida è ancora aperta. che gara oh mica <ride> che gara ragazzi <ride> no, no, Nicky. scusa Niki due volte ti ho toccato io eh no non ho notato eh oh, ho chiesto scusa mi sono fermato tu. <ride> tu eh se tocchiamo la Nika aspettiamo via Ti sei, <ride> perso... sei perso una gara e eh. quindi eh, so. yeah. però ho detto se, se c'è mangi mango imbottigliato si sì, ma frega niente c'è lo spettacolo ok ragazzi siamo alla fine di questo video ovviamente io ringrazio il Paracarte di Parma per l'ospitalità e la professionalità che hanno dimostrato eh, quella sera lì che abbiamo corso Ovviamente tutti i miei ringraziamenti vanno ad Andrea, eh, ormai mio fratello, eh, perché mi ha offerto veramente sia l'annata che il ritorno dei giorni speciali insieme a Nicola e la sua compagna e con Simona ovviamente la gara che veramente ha coronato quello che è stato l'inizio e la fine di una vacanza straordinaria. Ringrazio anche la mia compagna e mia figlia che mi hanno fatto compagnia. Ovviamente ragazzi spero un giorno di poter condividere questa cosa insieme a voi perché poter correre davvero sui cart, poter fare video e condividerli su YouTube è veramente qualcosa di eh, speciale ed emozionante. Quindi un grazie veramente a tutti per avermi seguito, vi ricordo ogni volta che chiudo un video di mettere un like, iscrivetevi al canale, eh, tanto è gratuito ragazzi così rimanete aggiornati e ci vediamo come al solito prestissimo. Da Fabrice è tutto, un abbraccio, ciao!